Quando senti parlare di ricerca, molto probabilmente pensi ai laboratori, alle persone con il camice bianco che trafficano con gli alambicchi e i microscopi. Esiste però un altro tipo di ricerca. Riguarda tutte quelle attività innovative svolte in azienda nel campo delle scienze umane. Parliamo di tutte quelle attività che le aziende svolgono nell'ambito del cambiamento, dell'organizzazione, del marketing e del benessere aziendale. Probabilmente nella vostra azienda, queste attività vengono svolte senza chiamarle progetti di innovazione e sviluppo. Ma soprattutto senza beneficiare dei fondi che finanziano queste ricerche. Vuoi sapere come fare? Entra in contatto con noi!